Angelo, 90 secondi, mi devi dire cosa, questa meraviglia che sta suonando adesso. Che Stanno suonando in anteprima mondiale, perché è la prima volta che sono presente ad una fiera, i diffusori Pinon Audio Jasper Monitor 18, sono diffusori da stand che qui vediamo appunto montati su loro stand dedicati. Sono dei due vie che montano altoparlanti scaspic revelator, quindi sono già altoparlanti top di gamma. Diffusori Bass Reflex da 88 dB di sensibilità e noi abbiamo sentito che danno dei risultati veramente buoni e troviamo che abbiano un rapporto qualità-prezzo con i loro 3.170 euro di prezzo di listino, stand esclusi, che praticamente non ha pari nelle produzioni perlomeno europee, questi sono polacchi, sono fatti in Polonia e con altoparlanti europei. Beh, nonostante diciamo, la saletta... Diciamo, non, non particolarmente felice la saletta è infame eh, perché <ride> di, almeno, hai detto almeno tre secondi di esatto. tempo di riverbero e, e non solo anche il trattamento è, mi sembra ridotto all'osso non c'è il trattamento non l'abbiamo proprio fatto perché se no se avessimo trattato le pareti avremmo buttato fuori le sedie perché esatto. è la saletta è talmente però stretta però nonostante quello eh... Diciamo la risposta è entusiasmante, anche la gamma bassa non è fatto male, ma eh, sorgente amplificazione cosa stai usando? Sono Audionet tutti, il lettore CD è l'Audionet Plank, il preamplificatore è l'Audionet G2 e i finali sono Audionet Max. Molto bene, grazie Angelo, veramente entusiasmante grazie questo sistema, sì, grazie. È un piacere di vederti.